A, a, a costruire con, eh, con il contratto generale con la prossima e con Roma Metropolitana e, e abbiamo reso attuativo quello che è, era stato disegnato come un accordo di studio inizialmente tra l'Università eh, di Roma La Sapienza, la sovrintendenza e, e, e il, il realizzatore della metropolitana a fronte di una cosa eccezionale, cioè di un ritrovamento che come. Sta avvenendo adesso per la stazione di Ammaradam, di cui la storia Meleo è ben informata, eh, eh, si è verificato nel corso di questo, di questo scavo e, e qui forse però la, la, la dottoressa Rea può dirle in due parole eh, l'eccezionalità di, di questo ritrovamento, che poi troverà narrato eh, tutto il l'ambito della stazione. L'eccezionalità è esatto, esplorare 30 metri di depositi archeologici che raccontano l'intera storia di questo quartiere, dall'età contemporanea, quindi da quando è nato questo quartiere, dalla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, fino a prima che l'uomo apparisse sulla scena del, del paesaggio e quindi racconta tutte le trasformazioni e gli usi che ha subito questa porzione del territorio nel corso dei secoli e i cittadini che usufruiranno di questa metropolitana faranno grandi scoperte per cioè un di di diciamo che l'occasione è stata quella di, di realizzare una, una possibilità un registro di lettura a vari, a, a vari livelli di questa cosa nel senso che il, il viaggiatore frettoloso vedrà solo una bella stazione piena di cose antiche e, e, e chi magari invece vorrà essere a tassare senza mettere il premio nessuna delle informazioni che considerano le pareti della trascrizione tra l'altro quello che la dottoressa Reale ha appena detto la storia di questo pezzo di città attraverso le testimonianze che si sono eh, che sono state ritrovate da, dall'età moderna che No, parzialmente raccontata a questa, a questa quota, eh, fino a questo episodio stra, straordinario dell'azienda della, dell dell agricola che è stata eh, rinvenuta nel eh, primo secolo d.C. rinvenuta alla quota della, del piano corrispondenza, del, del piano atrio, che è quello che, che, che a cui stiamo scendendo. E, e che è una cosa assolutamente straordinaria perché è, è stato ritrovato l'impianto di irrigazione, i filari delle piante di pesco che, eh, che erano state impiantate e poi tagliate... Di taglia pesco? Di pesco, perché, perché era un'azienda che produceva belli di lusso, pensi un po'. Allora, eh, e quindi con, con un impianto di irrigazione sofisticatissimo, che fa, fa, fa, eh, dire, è, è comparabile con quelli di oggi, e un impianto anche di, di tipo vivaistico, per cui adesso vedrà, c'è una, una vetrina che raccoglie tutti questi vasetti con i buchi dove facevano le, le talee per propagare la, le, le, le piante ripese, è una cosa di, di, di una sofisticazione eh, eh, vorrei dire tecnologica, insomma, diciamo, dove le tecniche agricole sono portate a un, a un livello di, di impensabile, eh, assolutamente confrontabile con, con, con il presente. Ecco qui quello che che piede sulle parete, poi un po' spiegato sopra, ma adesso per esigenza, è il cosiddetto stratigrafo, noi abbiamo questa linea che ci colloca nel tempo e, e che ci eh, eh, racconta, questa è la quota a cui noi siamo a cui siamo e oggi. Ecco, quelli sono i vasetti per le talee. sono stati ritrovati così, intanto com'erano e dove erano vicino ah, a un porcone che è assolutamente uguale a quelli che si usano oggi. è una, una quasi testimonianza dell'idea dell che il tempo dell'agricoltura è un tempo di lunga durata, dove i mutamenti avvengono su uno spazio di tempo millenario. Certo, questo era un terreno agricolo proprio perché era stato di azione, c'era un'arropa di prima quindi era un'arropa di l'antra. E' considerabile rispetto a circa e ha avuto anche molti, molti fondi per il suo allestimento. È molto più grande della stazione, cioè noi non l'abbiamo trovata tutta, già cioè la stazione è molto grande, ma l'azienda si estende verso piazzale Appio, sotto i palazzi. Ma dalle fonti non si riesce a sapere no, di chi potesse essere. perché siamo troppo profondi, non, non, non abbiamo iscrizioni, non abbiamo nessun elemento per individuare il o il proprietario. la pesca quindi è diventato l'elemento no? Sì, qua. Di sono, di adesso, sono proprio pesche ci sono addirittura i noccioli esposti ah, no, sì, quindi abbiamo trovato i noccioli sì. abbiamo trovato anche qua abbiamo una una messo, arrivano le pesche sì, che si, si sono che se il primo impianto di agricolo di questa cultura pesca è arrivata dalla persia sono dispersi per così dire ne avete ritrovato la mia facciata l'azienda fu abbandonata abbiamo fatto fare delle analisi su questi alberi ed è il risultato appunto che sono si, si sono mantenuti per iscritto perché il terreno è molto o quindi tutti i manufatti legni si sono mantenuti perfettamente ma addirittura al Cioè, i, i, i reperti che sono messi in testo sono quelli che avete trovato, sì, ma, sono, sono quelli <susurra> che sono nei muri. Qua siamo ancora una quota tarda, <susurra> in cui c'è il riempiego dei pezzi architettonici e scultori della Romanità ma trovati nelle murature delle, degli edifici medievali. Adesso scendiamo ancora e troveremo. Eh? Facciamo eh? Facciamo No, però, però come dire come quello che noi abbiamo fatto per pioggia, per risorse. Sì, ma la cosa che a noi ci rende orgogliosi è che questa stazione prima ancora di essere, di essere una stazione di Gult, è una stazione bella. Sono state pensate queste, queste vetrine. No? abbiamo cercato di rendere semplice la legge di straccia, anche per potremmo freddolosamente frequenza, però negoziare questo è a mezzo Ci sono delle diverse in inglese, però le fondamentali le abbiamo chiesto. Ecco, queste che vediamo a terra sono le tracce delle, ca, delle canalette dell'irrigazione della vasca che è, stata, che è stata trovata e qui è quello che, che le dicevo prima, Sindaco, la, la, la straordinaria evoluzione tecnologica di questo, di questo impianto di irrigazione che è fatto in parte a scorrimento cioè attraverso queste specie di tegoli di tufo, ma eh, la cosa più straordinaria è questa, è l'impianto di eh, impressione, nelle parti in cui correva, correva impressione e, e, e addirittura in questo caso una presa diciamo impressione fatta col piombo hanno bucato il il, il, il famoso tubulo. piombo degli acquedotti romani e vede la perfezione del lavoro di questi gi le giunture di questi singoli pezzi erano erano tali che con l'uso di una malta speciale eh, ah, un idraulica eh, eh, si sigillava e funzionava come un tubo moderno eh, una... sì, di non è la tecnologia. La tecnologia. Ecco. Eh. però è anche importante vedere che poi nella sistemazione architettonica che, che abbiamo voluto dare a, queste, a questi reperti si è cercato anche come, come dire, di fare di dare un'idea di bellezza a, a, a questo avvestimento quindi no, so come... qua. merito degli architetti sì. sì. sì. sì. sì. sì. sì. sì. L'Università di Roma la Sapienza, e, e, e mai il termine è stato <ride> più, più adeguato perché c'è stato un apporto veramente di sapienza architettonica su questa cosa, per consentire, come dicevo prima, una lettura a più registri di questa stazione. Chi, chi la attraverserà di corsa, come forse la maggior parte delle persone, vedrà semplicemente la bellezza di questo luogo. Chi invece si vorrà, vorrà approfondire avrà la possibilità di farlo attraverso la lettura di tutte le escadie, il corredo. Ci saranno anche degli schermi che oggi non sono ancora, non sono ancora attivi, ma che racconteranno questa, questa vicenda. Prego. Beh, eh, cosa possiamo dire? No? Più di quello che ha detto la, diciamo...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 eh, il diciamo per... che... drenaggio che la casa ha è un sistema molto interessante non sono anfore da guardare in quanto tali come reperti, è proprio un sistema di drenaggio si cioè siete... sono anfore di recupero che servono per bonificare il terreno è un, è un lavoro idraulico a tutti gli effetti questo quindi sono, le sono ehm... a rendere prosciutto e, e praticabile il terreno e quindi appunto sono oggetti di recupero, anche questi. Il tema dell'acqua, come penso sia già stato accennato, è un tema, un filo conduttore che attraversa questo luogo dal Pleistocenico fino a qualche anno fa, quindi fino alla costruzione moderno. E intorno a quest'acqua c'è una storia, una narrazione che fa anche gli eventi, Ah terre, poi bisogna vedere i pezzi piccoli che sono la cosa più straordinaria. E, e ogni, ognuno di questi frammenti è, dire, può stimolare un, un, un pensiero sulla vita di quel tempo, perché appunto sono, sono materiali molto eterogenei che parlano della vita del tempo uh, passato. Vita quotidiana, sì, dalla pesca. Solo la storia, ma delle storie, eh, delle storie di vita. Eh, sì. L'altro deve pensare che era la plastica dell'attività, una cosa di cui non si sapeva proprio il che fare, bisognava sì, sì. smaltire, e quindi la, la, la, si trovavano, come oggi per, per gli oggetti appunto, che hanno perso il loro uso originario, si una, una, una, seconda, una seconda funzione, ecco, quindi, che venivano rotte, disposte così per fare queste condotte di drenaggio sotto i terreni ventilati per portarvi avanti lì okay. là ci stanno queste cose meravigliose incredibili laggiù in fondo mi sono persi una tega diciamo, piuttosto singolare perché è una tega che diciamo, espone materiali organici che sono stati ritrovati i famosi noccioli quella... di pesca i famosi noccioli di pesca sono lì mentre invece qui ecco questa è un massone ha... dell'antichità che aveva il suo compasso eh, Sì, esatto questi sono materiali in ori e e poi, e poi a seguire appunto ognuna di queste tre che ha un suo tema sostanzialmente, sostanzialmente sì. indicato sì. Sì. Era la vita quotidiana di questo luogo, a questo livello però contemporaneo all'uso. Anche le frecciano. Ma un'anno per la ciapesca. Questo che cerchiamo di, eh, di, di, di comunicare sì, comunicar sì, al pubblico, sì, è un, perché, che è un perché è oggetto di rinterre, di demolizioni, sì, rasature di terreno in interno, che lo hanno reso omogeneo, ma era un luogo molto molto attivato. Devo dire che è sempre molto suggestivo anche immaginare quella suola di una scarpa, in cuoio. Che sì, abbiamo inizio ritrovato nell'azienda, anche quella, quindi evidentemente le producevano sul posto per il consumo locale dopo di damigiana e questi sono addirittura dei bastoncini di penne che si sono coperte dalle praticelle facciamo test eh si, si capisce anche il fratello si legava le praticelle questi sono in cesta si, ancora si vede, si è tutto intrecciato questo è grazie al terreno che era impregnato di umidità eh, un e quindi ha conservato sia il legno che tutto il resto del materiale organico. Andiamo avanti ce ne sono, ce ne sono altre cose più, sì, più suggestive forse. Ma appunto ognuna, ognuna di loro ha la sua Noi ci siamo L'anello col sigillo forse merita anche questo di essere visto. Queste sono monete sempre che trovate qui. Grazie. Eh, ma qua, eh. no, no, qua vedrà di più perché c'è un, un anello, è un altro dispositivo, che, e grazie a questo dispositivo deve venire più. C'è una gemma di 7 mm che viene ancorata dentro un anellino. Bellissimo. E allora per, per attrarre l'attenzione abbiamo immaginato oh, questa lente che, che diciamo, attira lo sguardo. Dire che gli, mentre invece gli abitetti hanno realizzato un sì. una... ma è anche del, interessante... del tutto originale sì, sì, sì, sì. sì, sì. cioè, no. no. le chiavi eh, sì. questi sono eh. tutti elementi dice... esatti di... Ah, di sì, serature sembrana, serature di casse tutto trovato così come questi reparti che invece sono su i paraventi delle discenderie sono tutti sono materiali scultorei diciamo che hanno una componente cioè scultorea si cui... sì. oh. adesso li vedremo anche si vederli ma anche i queste sono lucerne e poi tutta una serie di materiali che sono stati messi in mostra non tanto per la loro qualità ma per il tema del bollo che è un altro elemento tipico della che segnalava e caratterizzava le anfore per i trasporti ma anche i materiali diciamo di costruzione. Un di costruzione. costruzione. È che avevano Questo è, è, è, è, è, è un tegolone che ha un, un bollo. <coughs> <Quindi come> dice, <coughs> okay, ok, allora sbrighiamoci. C'è questa teca che è molto bella, c'è cioè l'antefissa che forse merita di essere un attimo vista al volo. Questa è una teca in cui sono tutti i materiali laterizi eh, caratterizzati da questo bollo TL, di cui non sappiamo molto. No, quindi... diciamo che, che eh, qui abbiamo datato no, ah, questo bollo, ecco, perché, perché, perché erano conosciuti ma eh, scavate nell'Ottocento, quindi non si sapeva. Bene. Quindi sappiamo che adesso è in questa fase tante, storica. Sì. Sono di primo secolo, E queste sono le antifisse, <ride> appunto, probabilmente. Sì, sì. E però è un suo fascino è interessante il fatto che c'è questa T che poi diventa una L. Sì, che sì. l'immaginazione del logo. Il logo, esatto. esatto, proprio, è esatto. esatto. Sì, esatto. Sì. no, non ci siamo inventati noi. Ah. Diciamo, come al solito. Anzi, forse abbiamo dimenticato. Sì. Scendiamo? Poi in ventina c'è il suo scena, cioè quell'uomo non esistente. Prosegue la narrazione, di può accendere? E un... okay. le pareti sono state rivestite con pannelli su cui è riprodotta la vegetazione dell'epoca. E tra la vegetazione fa capolino un elefante, il, un elefante, il Santibus. Sì, anche di qua. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. abbiamo anche dei tempi abbastanza per noi serrati e questa cosa è stata eh, eh, uh. nei tempi biblici della metropolitana la realizzazione di questa stazione è stata fatta in estremis, cioè quindi con tempi serratissimi l'idea è quella in sì. sì. sì. che le, le, le, le, le le fibre, le... si chiedono state cose imprenditabili che si può cambiare questo programma diciamo così sconosci la discesa o la salita esatto. nella storia siamo, tra piano, tra piano. Oh, una siamo dico, eh. qui siamo. siamo al piano treni e, e, i treni sono un poi, treni, poi, treni, poi, poi, i, poi tutto Qua siamo nella, nella, nella preistoria, cioè prima dell'uomo. Otro siquiera de questa è una parte molto centrale della città anticipare una parte dei musei che poi vedranno in superficie eh, ognuna sarà diversa da un'altra proprio perché racconteranno ciascuna la città del luogo bene se sì, ci siamo a fare la parte di un'altra stazione di la città no, ma non è già è vede. Vede. Ah, allora. possiamo cercare di di non c'è più salire con l'ascensore. <susurra> <susurra> se volessi l'ascensore lo accompagno, però non so. è solito. Se volessi con l'ascensore ha detto di no... Come no. Come se non ti dicessi un video. Piedi l'ascensore va bene. Va bene, a piedi, Gracias. il valore di questa città che è un problema molto spesso ma è anche un valore, è un'opportunità, abbiamo cercato di tradurla in opportunità. E diciamo che è solo l'inizio perché poi ci sono le stazioni di Ambaradam e le stazioni dei fori imperiali che dovranno, se possibile, eguagli allora. e superare i fori imperiali. No? Mm. Chiunque è la componente cromatica che aiuta a togliere, i passaggi che sono di una crostata e l'elemento che guida ci accompagna in questo percorso. Ne ho fatto un ci siamo, eh sì, aspetta che siamo. Eravamo a meno 27. Manca poco, ecco, non è che. quelle informazioni lì, sono informazioni invece del luogo, topiche, queste che sono varie, che ci sono segnalate da sono informazioni di questo luogo nel tempo, mentre a sinistra ci sono informazioni che parlano della città di Roma, dei grandi cambiamenti infrastrutturali. A destra c'è quello che avviene in questa epoca qui, quindi è un rapporto tra la città, la linea, il e il luogo. La mm -hmm. diciamo che Bane, un po' un po' di pazienza noi sì. abbiamo fatto un giro veloce sì abbiamo fatto un giro veloce anche diciamo un po' ovviamente complicato poi ci sarà adesso sapete, una zona nell'atrio che dovrebbe essere introduttiva e quindi spiega fornisce una serie di chiavi per comprendere esatto, quello si che viaggia. si può trovare <coughs> saranno una serie di monitor che quindi possono essere anche implementati, cambiati nel corso del tempo, quindi anche orientando la comunicazione, che è un'altra questione che ci arriva sì. molto, cioè più che il solito pannello, che ripeto non legge nessuno nei musei, in nella stazione metropolitana, probabilmente alcune immagini, alcuni concetti essenziali riescono ad arrivare Segue. qui siamo nel, diciamo, nello strato moderno e questi sono tutti reperti, reperto riciclato perché appunto il tema è quello del riuso della materia leggermente liberale eh, no. questi, questi sono tutti oggetti di epoca imperiale tipo, che sono stati riciclati all'interno di strutture montagne moderne esatto. e qui sono riallestiti per restituire di quadro il carattere anche del lavoro in attesa di far funzionare i video, diciamo, c'è un'anticipazione di quello che la no, ah, storia, c'è un scavo, scavo che fa la storia, c'è un scavo che fa la storia, c'è un scavo che fa la scavo che fa un scavo che che si porta allora storia, di no? Ritrovare sì. sì. sì. questa nei mondi, c'è ora costruzione di Lazio, con con l'acqua, il paesaggio, il sollevamento dell'acqua per le che abbiamo visto di sotto e poi la vasca, la grande vasca di puro. Ma questa vasca viene alimentata dall'acqua rotta? No, dal fiume. C'è sempre stata E ah, ah, no. Questa eh, dov'è, questa, eh, questa vasca? Questa eh, eh, è stata rimossa. questo si serva alla memoria no. del, quel disegno, disegno del disegno al piano di sotto. Diciamo. Però ci saranno i monitor che proietteranno sì, queste immagini e quindi consentiranno di interpretare questi segni. Ecco, qui forse si vede proprio era ancora più Chiara anche bene ma la cosa, la cosa straordinaria erano queste queste parcelle, no? queste parcelle per la coltivazione eh, la, la meraviglia dello scavo stratigrafico e che, si, che, che eh, rimuove eh, il terreno non a trincea ma strato per strato e che restituisce eh, la situazione come, nel modo in cui era vissuta il è veramente un viaggio nella storia, purtroppo è un viaggio nella storia costruttivo, perché, perché eh, sotto questo c'è un'altra cosa, quindi non si fa altro che rimuovere strati di storia e documentarli e Questa è la prestazione più antica che abbiamo trovato nel II secolo a diami amore la un po' di donne sì che le ci sono delle è una caserma che è stata smontata per, per, per realizzare quale bura l'oliana da davanti e quindi non, non, è, non è stata distrutta, è stata è accuratamente smontata. Quindi quello che resta, anche lui fotografa un momento della storia. Sì.